fatto niente di male per farcela io non ho prevaricato non ho avuto occasione di scambiare la mia persona con un'altra che è andata a morte io sono viva per caso la persecuzione è fatta in modo che tu perda la tua dignità che tu per esempio faccia i tuoi bisogni anche davanti a tutti e non te ne importa niente e non hai un fazzoletto per soffiarti il naso non hai niente altro che il tuo povero corpo, che poi diventa sempre più magro, sempre più orrendo, ti, ti guardi e non sei neanche più tu. Perché io avevo 13 anni, 14 li ho compiuti a Auschwitz e avevo, mi guardavo queste gambe, scheletrite, questa, questo corpo che non era il mio dell'anno prima. Sua giornata, liana com'era? La com mia giornata io sono stata molto fortunata perché, essendo la più stupida di tutte, sono stata scelta per diventare operaia schiava alla fabbrica di munizioni Union che tuttora c'è. E fui scelta per diventare operaia schiava sicché alla mattina non si sa che ora venivamo svegliate con una bastonata dalla Capo. Del, del, del, della baracca e tirate giù da questi giacigli in cui dormivamo vestite in 4, 5, 6 piene di insetti più schifosi e ci davano una bevanda che la chiamavano chai doveva essere tè detto in polacco che era una specie di tiglio sapore di tiglio molto, molto voluto perché era una cosa che arrivava fredda, ma non gelata, insomma. E poi uscivamo per l'appello, questo era l'inizio della giornata, e stavamo all'appello in riga, in quel gelo, perché ho fatto due inverni ad Auschwitz, vestite di cotone rigenerato, le nostre divise, quelle a righe che si sono viste nei film, erano di cotone rigenerato, e in piedi all'appello, le più furbe si mettevano dietro erano le file io che ero la più stupida ero sempre davanti finché ho imparato anch'io che dovevo stare più indietro perché dice era stupida ma io mi sono sentita proprio diversa in peggio perché le altre mie compagne a parte la questione della lingua capivano di più determinate situazioni io ero così sempre sbalordita, per non dire di nuovo dello stupore, ripetere questa parola, da quello che accadeva intorno a me, da quello che io vedevo, vedevo, crematorio, che poteva avere o il fuoco o il fumo a seconda, le file di quelli che arrivavano andavano direttamente al gas, le compagne in punizione per aver fatto una cosa stupida, magari sei ore a tenere in alto una pietra quelle braccia stecchite io ero sempre co così sbalordita e atterrita di quello che mi poteva succedere da un momento all'altro che, che, che, che mi poteva succedere anche di peggio di quello che perché io ho preso calci pugni bastonate eh, ho avuto freddo ho avuto una fame terribile ero sola però altre eh, sono state torturate altre sono state picchiate di più altre sono state in punizione io non ci sono stata perché, perché mi poteva capitare qualunque cosa e la giornata era, era straordinaria perché andavamo a lavorare fuori dal campo e a uscire lasciare indietro l'odore di bruciato lasciare indietro le campagne in punizione lasciare indietro i mucchi di scheletri pronti per essere bruciati, era fantastico uscire. La giornata era scandita in un certo senso da questa essere lavoratori schiavi, che però era una fortuna rispetto a quelle che facevano parte dei comandi, così vennero chiamati, obbligati a fare per quello sono stata fortunata. Io credo che una delle ragioni per cui ce l'ho fatta è stata di lavorare al coperto dentro la fabbrica, quelli obbligati ad altri lavori, scaricare le pietre da un camion, inutilmente, perché un altro gruppo dall'altra parte le ricaricava. Scavare delle buche che altri riempivano. C'erano quei lavori logoranti per uccidere senza sprecare né le munizioni né il Cyclone Bay. E poi dopo queste ore massacranti di lavoro c'era il ritorno di nuovo ad Auschwitz? E dopo queste ore di lavoro veramente da schiavi e si tornava a piedi sempre al campo si affondava nel fango, nella neve eravamo eravamo fradice d'acqua o... si tornava al campo e quel momento invece di essere di relax che finalmente uno si riposa dopo quella giornata c'era questa visione del crematorio e a seconda della fiamma o del fumo capivamo se stava lavorando o se aveva già lavorato. Andavamo nelle baracche e lì ci veniva distribuito questa, questo pezzo di pane della sera che era sognato per tutto il giorno e poi c'era la notte. E la notte del lager è una cosa di cui non si parla mai e la notte del lager invece è una notte importantissima perché si sentono le grida di quelli che vanno al gas, si sentono i richiami delle mamme che non perdono i bambini, i bambini in tutte le lingue d'Europa, dei mariti che hanno perso le mogli. E noi sapevamo dove andavano, era la notte.